Ciao sono Marco al termine di una corsa fantastica e anche se oggi non avevo tanta voglia di correre mi sono imposto di farlo e non solo e visto che non avevo voglia di andare a correre mi sono penalizzato spingendo più del solito e sono andato oltre ma molto Molto oltre, tant'è vero che ho abbassato di molto il tempo che impiego per fare il solito circuito, l'ho abbassato parecchio. Tutto questo per dirti cosa? Che l'esercizio fisico lo devi allenare così come la forza di volontà, ma soprattutto ti voglio portarti ad una riflessione. Io sto facendo tutto questo per la salute al di là della forma fisica perché salute e forma fisica non sempre camminano di pari passo ma per la salute è importante muovere il corpo tempo fa avevo eh, visto una persona con una maglietta su cui c'era scritto più o meno così eh, se non vuoi invecchiare muoviti ecco. Ora non dico che puoi sconfiggere la vecchiaia, ma attenzione, se vuoi mantenerti in salute il corpo lo devi muovere, lo devi assolutamente muovere e se tu non lo muovi oggi per eh, mantenere il tuo stato di salute sarai costretto a curarlo domani con magari dei farmaci e magari con qualcuno che ti costringe a muoverti eh, perché magari devi fare della fisioterapia, eh, questa è la realtà purtroppo è una amara realtà, il corpo si deve muovere. Tu quanto tempo dedichi al tuo benessere, al movimento fisico, al tuo esercizio fisico? Eh ma io non ho tempo, non ho abbastanza tempo, io purtroppo eh, non ce la faccio. Tu magari sei più libero e puoi andare a correre anche tutti i giorni. Beh sappi che i problemi che hai tu con buone probabilità ce l'hanno anche tutte le altre persone che eh, comunque si sì, autoimpongono di fare del movimento. Quindi tutte quelle che tu usi per non andare a correre sono delle scuse, tutte quelle che usi per andare a correre o fare esercizio fisico, nel mio caso è correre, tutte quelle che usi invece per andare sono motivazioni ed è appunto la motivazione legata al mio benessere e a evitare problemi successivi quella che mi spinge ad andare a esercitarmi nel mio caso specifico a correre e perché poi scelgo la corsa piuttosto che magari fare i pesi in palestra o quello che sia perché la corsa esercita il muscolo più importante lo eserciti anche in palestra ma nella corsa lo eserciti di più molto di più e il muscolo più importante ovviamente il cuore la palestra sì, ti aiuta ti fa fare esercizio anche al cuore ma eh, la corsa senza dubbio di più quindi Magari tu sarai un atleta, non lo so, ma ti esorto ad andare a correre, a muoverti, fare attività fisica oggi per non essere costretto a recuperare qualche situazione extremis domani. Detto questo io sono arrivato allo stremo delle forze perché ho dato veramente tutto oggi e ti saluto con un abbraccio, vado a fare una bella doccia, ciao!